Caccia play premi like ci stanno letti grandi online che condividi uomo che non basta mai, ma fa Maximi. Che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non più Ombre, è un brevatalo, matano però non dietro la crude. Devi iscriverti al canale Maximi su YouTube, di tutto e di più, forza fallo pure tu perché con le tigre non ma stare sempre un passo di più, ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare in due che qualcuno dice che è facciato ma non è assolutamente così perché io l'ho fatto e il glitch funziona benissimo allora il vostro amico che cosa deve fare? deve andare in una missione creata da Rockstar ok? dovete essere innanzitutto in una sessione solo a inviti come sono io eh, il vostro amico deve andare in una missione creata da roxar un lavoro da titano e lo deve fare prima di entrare in base operativa ragazzi perché altrimenti alcune volte vi dà un errore e vi sbatte nella storia oppure vi sbatte in un'altra sessione quindi questo passaggio di avviare la missione all'amico glielo dovete far fare prima di entrare in base operativa dopodiché uscirà dalla missione lo inviterete nella base operativa come avete appena visto e rifarà la stessa cosa avvierà la missione a questo punto gli lascerà avviare la missione ragazzi quindi noi nella base operativa che cosa dobbiamo avere un'auto con targa personalizzata io qui ragazzi ce l'ho fuori l'auto infatti devo salire eh, su una cazzo di di moto per poter far spawnare l'auto non ho voluto tagliare il video l'ho voluto lasciare tutto integrale ragazzi anche questo pezzo che non c'entra un cazzo col glitch però io sto entrando nella vendere per far spawnare l'auto dentro la base operativa senza uscire fuori quindi questo passaggio non lo contate mi serviva solamente per far spawnare l'auto che l'avevo fuori dalla base operativa comunque come ho detto ho lasciato il video integrale in maniera tale che vi rendiate conto che il glitch funziona ragazzi e che le, la gente dice un botto di cazzate. Allora a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo andare nel party e dobbiamo unirci all'amico che sta con noi. Io in questo caso stavo con Dark Glitch. Ciao Dark Glitch, grazie del supporto. E ci uniamo la prima volta e cancelliamo il messaggio ci uniamo la seconda volta e qui dovremo subito accelerare allora ragazzi se vi vedete fuori come mi sono visto io è inutile che aspettate 60 secondi ma andate subito a ripetere il glitch. quindi rientrate nella vostra base operativa il vostro amico non deve uscire assolutamente dalla missione rimane nella missione non serve che esce dalla missione ho sentito tante cazzate che eh, cose allucinanti ragazzi comunque io rientro nella base operativa e continuo a fare il glitch allora ragazzi al secondo tentativo io ci sono riuscito il video come vi ho già detto è integrale non ho tagliato neanche una minima parte del video quindi vi rendete conto da sotto quindi risalgo in auto doppio tasto ps parti partecipa a sessione questo primo messaggio lo cancello ragazzi perché è un po' più lento degli altri quindi rifaccio partecipa a sessione subito spammo r2 velocemente accetto il primo messaggio rimango per 60 secondi in questa schermata dovete rimanere per 60 secondi in questa schermata se rimanete meno tempo non vi buggerà non vi butterà sotto mappa ragazzi ricordatevelo questo inutile che poi dite no il glitch non funziona addirittura ho visto uno che ha portato esclusivo in tre sto glitch questo glitch non è esclusivo questo glitch non si fa in tre quindi evitate di sparacazzate soprattutto evitate di sparaccazzate perché proprio non ci avete senso e il glitch è ancora funzionante ragazzi adesso vi faccio vedere la data e l'ora vedete? non ve la zoom perché sennò ma magari pensate che ho tagliato il video taglio il video o altre cazzate no non vi zoom niente tanto la vedete la date quindi a questo punto accettiamo l'altro messaggio ci darà il messaggio di errore, e ci spawnerà sotto mappa ragazzi come vedete io sono sotto mappa l'unica cosa che dovete fare è accelerare in maniera tale che l'auto cada su strada a questo punto vi faccio vedere che l'auto è invisibile in mappa e che il glitch sta funzionando. Ricordatevi ragazzi, quando fate questo glitch dovete avere la targa personalizzata o comunque una targa invisibile, perché con questo glitch si andranno a clonare le targhe e tutte le targhe saranno uguali e dopo la prima, la seconda vendita massimo prenderete subito il blocco giornaliero anche se non l'avete mai preso. O se non avete mai venduto una singola auto questo ve lo spiego in maniera tale che lo capiate a questo punto prendete l'auto e l'andate a mettere nel garage ma non direttamente nel garage andremo vicino al nostro garage lasceremo l'auto fuori entrate nel garage il garage deve essere provvisto di lgrh 8 io qui andrò a sacrificare quello che ho in questo caso vado a sacrificare questa Sultan RS e la butto fuori ragazzi anche se c'aveva la targa personalizzata ma è solo per farvi vedere quindi butto fuori questa Sultan e metto dentro la LG retrocarto ma vedete ho due auto in mappa cioè due auto mie in pratica vado a mettere l'auto dentro e il glitch è fatto ragazzi è veramente semplicissimo questo è veramente semplice per chi non ha BMX per chi non riesce a mettere la BMX nella base operativa faccia questo ragazzi non date retta a cazzate non date retta a cazzate perché ci stanno tanti che pur de, de fana visual o de fana altro video in più fanno e fanno io io non lo so ragazzi perché dite che è pacciato il perché avete scritto facciato perché continuate a dire cazzate Comunque sia, vabbè, non mi voglio manco tanto cazzare perché tanto non serve, le capre rimangono capre, è meglio che vanno a brucar mezzi prati. Solo quello devono fare. Quindi a questo punto ritorno nella mia base operativa dove ho l'originale di questo veicolo, ragazzi. Lo so, il video è lungo, però se volete delle prove certe che io vi provo le cose come stanno, ve dovete neppure in video lungo, ragazzi. Vi faccio vedere nuovamente la data e l'ora. questa è la data e l'ora quindi rientreremo nella base vedete io non sto facendo un cazzo il video è paro paro com'è eh? rientriamo nella base e adesso vado a mettere rientriamo perché io rientro nella base e vi voglio far vedere che nella base c'è anche l'altro veicolo che ho usato inizialmente per duplicare ve lo ricordate stava qui vicino al al carro ragazzi eh quindi ho messo quella al posto dell'oppressor andiamo sul punto azzurro e facciamo lo spostamento delle auto e vedrete che l'altra auto spawn come vedete già c'è la LG però non si vede basterà fare un cambio e l'auto spawnerà quindi ripeto il glitch funziona fatelo, approfittatene detto questo non ho nient'altro da aggiungere proprio perché non ho più parole un saluto a tutti al prossimo video